Indovina un po' dove siamo oggi? L'altra destra, vero? Sì. Vieni a quelli... Ecco, Però questo dovrebbe essere ecco. più semplice dell'altra, spero. Non ne sono sicuro. Sicuro? Non, non l'ho provato. Sono già morto, ti dico solo questo. Come? È semplice, eh. Ma Semplicissimo scusa, I primi sei livelli, anzi fino al 7 e all'8 è anche semplicissimo. Sono 100 livelli comunque, se non hai letto. Ma ti dico che io sono il re della scarsità. <ride> Guarda che sono importante <ride> Va bene Questo devi saltare all'ultimo vieni qua Bravissimo Eh non tanto scarso dai Allora per farlo devi Farlo fino all'ultimo Quindi salta all'ultimo Fai un long jump è, è più semplice secondo me Long jump Devo guardare sotto Devo eh, guardare in basso appena raggiungi la fine Potevi dirvelo anche prima eh. Di guardare. Sotto, oh però... Però quasi tutti i okay. livelli sono così, per dirti. Perché se no fai la versione facile. è eh. sempre. Ok, ciao. Allora, io questa faccio sempre così. Non così. Sì. Ok, ho capito. <ride> Tutto ciampo perché mi dà fastidio. Secondo me. Siamo ai primi dieci livelli e non ci siamo riusciti. Quindi. Vuoi che te lo faccio vedere come si fa? No, non così. Ma ci ho provato. È più semplice di quello che hai fatto. A parte che io nella mappa sta in alto a destra, così vedo dei colori perché? No, sì, così destra. proprio così. Eh? Ah, eh, sono in tutti i livelli. Okay. Ce l'hai fatta? Ok, sì, però avevi capito. Anche se fare. tu non l'hai fatto vedere bene, no, vabbè, però te l'ho fatto capire quindi. Ma no, ok, non ci credo dai mi stai tenendo testa dai perché oh. An... credi quale sono allenato eh <ride> con l'altro ormai Ovviamente. esatto <ride> mi chiamavano pro eh. appena l'ho detto sono morto <ride> porta dai ti devi dire qualcosa <ride> <ride> ah ti voglio vedere adesso nei bet di trappole eh. no mi hai già superato eh sì. Vai Eh vabbè uh, è normale No ma Bene. Madonna mia è morta No <ride> sono morto. Cominciamo eh? Cominciamo ormai ah, Già la detron a livello 23 è impossibile <ride> Mi fa arrabbiare No Ma è, ma è tutto di fila Mi fa arrabbiare io, oh, ce l'ho Ciao. Seguiri. Dai, potevi. Potevi? Potevi andare... Non potrei fare questa trappola. No, sono... Corro, corro, corro, corro. Un tradero. Okay. io io te la io sto tryhard. No! Che questo è, il karma, questo è il karma, sì. questo è il karma, questo sì. è il karma vero, eh. Questo è il karma. Non è possibile, sono morto. Dai! Non l'avrei mai ho fatto detto. il salto finale. Ma non è che muoio fatto... se vado sopra, ok, no. Ho fatto un volo d'angelo. Ok. Guarda che i livelli sono più carini, eh, dell'altra 40. Cioè, perlomeno ha. Uh, perlomeno sono più. sono diversi, giusto? Oddio, sì. questo come devo fare? Devo prenderlo così. Ah, ok, abbastanza semplice. Oddio. Dove devo andare? Dummi già. Tu mi già. Oddio, mi già... primo colpo, primo colpo, primo colpo. Si, sì, ti ho superato da un botto. Primo colpo devi entrare in una porta con uh, un. Ma uh... che livello stai? Aspetta, lo dico subito. Come sono morto? Sono morto dal nulla. Grazie, gioco. Comunque sono entrato in una porta con uh, con il del tablano. E quindi devi entrare in una porta. È semplice, l'ho fatto a primo colpo, quindi Credo che sia una di quelle cose che lo fai una volta e poi non lo sai più fare. Eh. Sono al 38. che lei Aspetta, aspettami. Ti no, aspetto? Aspettami. Veramente, Sì, Sì, sì. No, no, perché sì, sì, a sì, che per livello favore. sei? 25, no, però aspetta questo, solo questo livello, sì. poi ti raggiungo E eh, io sono al 39 Ho già fatto perché un po'. no, al no, al 40 Dai, ti aspetta al Creed 40 of... Dai. Eh, aspettami. Alla Allora, infine hai detto che non ti devo più aspettare? Perché sennò ci metto un botto di e... anni Ok, mi e dispiace, no. dai Potevamo farlo tutti insieme, vabbè eh, Circo una detra, ando a fare in due In cui ci vediamo Esatto, e vediamo se riesco vediamo. a trovarla, va bene? Eh? Quindi il prossimo video già sapete il, il titolo. <ride> se sarà il prossimo, eh, dipende. Quale vedranno prima? Questo o quell'altro? No, questo, questo, questo. Questo. Non è il no, prossimo. Non, non è il prossimo. C'è neanche un altro, quindi non è il prossimo. Ah, no! Sono morto. Eh. Il livello stai 44. ora rallentato, sai. Attesa, per 7 di 2. 44. Gatti fila per 6, no? No, non me la ricordo. Ma è non è 6. Prima per 7 resta di 2, Ah, è vero, aiuto, non me lo ricordo più. Sì, Entra dire così. Non, <ride> non ci posso. C'è un livello troll, il 45 troll. Dai, non mi puoi dire così. Abbiamo il jetpack puoi citarti tutta la mappa? sì mi cito tutta la mappa io beh no me l'ha tolto perché ho preso il checkpoint no ho preso il checkpoint eh. di punta io e mi ha tolto il coso puoi cittartela tutta basta che non prendi i checkpoint prendi solo il checkpoint dopo Anzi, non prendere proprio checkpoint, ok? Puoi cittartela tutta. Fino a che livello? Fino al. aspetta che te lo dico subito. Dovrebbe essere fino al 48. Eh, sì, Anzi 4 no, 47. Livelli di salti. 47. No, no, il live... livello. No, no, salti tipo un botto. Cioè, puoi saltartelo tutto se non prendi i checkpoint. Però è un po' difficile. Fino al 52 di salti, ecco. Già reso. No. Non ti puoi arrendere, eh? E io cosa dovrei fare? 55. Dai, però questa è più chill, giusto? È più No, dai. Riesco a farla al primo eh. colpo queste cose. Tu. Uh, io, io no. Ma... Oh, hai presente la cosa del No, forse tu non c'è nella season. C'è la c'è la Bomba spray, quindi se non sei mai arrivato nella season 10 ti prego utilizzala, è bellissima. Uh, non mi ricordo come si chiama in verità, eh. Però io la chiamo bomba bomba fumogea, bomba ombra, ecco. Capirai quando verrai, allora. A che livello sei tu? Hm? Che è successo qui? Cosa? Ah, ho messo i pupazzetti, mi sembra. Sei nel livello dei pupazzetti? Si, sì. ah, li ho messi io per... perché devi salire. Ho capito già da dove, dalla tua espressione. Sono morto per li... livello solo io. Eh, non lo so, mica mi ricordo. Vabbè, guarda, oh 34. Ah. boh, oh, oh. rispetto all'altro che ti sei fermato boh, a 10 Oh, che oh, okay. ti, ti eri fermato <ride> a 10 tu l'altro. <ride> che sì. te devo dire? Ah beh. La depressione era innata in te. Nooo. Il livello 65 è un inferno. Inizia a scrivere no, la sua che... F. Cioè, mi spaventi così. Inizia a scrivere la sua F. Veramente, eh, F per rispetto per noi. <ride> F per rispetto. Esatto. E L per loser. No. Eh, per lui, stato... lui, però. <ride> Oppure per te che non finisce la mappa. Ma che livello è che devi entrare una porta? Col coso. Il delta plan. Guarda che è abbastanza semplice. Io ho fatto al primo colpo se non al secondo, mi sembra. No, l'ho fatto proprio al primo colpo io, sì. No, ah, no, credo. Iniziamo malissimo. È proprio. semplice. Per niente. Oh, è la prima volta che lo faccio ed è semplicissimo. Si sento col turno vicino. Ecco, ce l'ho fatto. Eh, vedi. Il terzo livello. Vabbè, la terza botta. Vedi che io l'ho fatto al primo colpo, però vabbè. Non ti vantare <ride> Io c'ho il video, tu no. hai utilizzato le hack, tipo. <ride> Cosa no? Esatto. Eh no, perché io mi sono rallentato. Ah. Mm, sono, sono a livello 33. Trailino, Thomas. Anzi no, sono un treno normale. Bye. Sembra una speedrun. Eh, Oddio! Sì! No sì. vabbè, al, 70, al 75 c'è un troll pazzesco. Non andare perché puoi morire. No. Dire questo eh prendi e muori perché c'è una trappola dietro e quindi devi stare attento devi jumpare io per fortuna ce l'ho fatta neanche me ne ero accorto quindi... immaginate la mia fortuna da pro e eh, non mi va avanti il personaggio eh, e mo come faccio? mi uccido? serve dopo, da... vabbè non ce la faccio a fare un doppio jump tu invece che livello eri scusa? ora 39 39? buono buono tu che lo stai? 76 76 yeah. 77 Oh qui e solitamente calma. siamo ore, ore, ore. Io non voglio stare ore, ore, ore. Ma è già quasi finita. Eh, ma io non voglio stare ore, ore, ore, eh. Te lo dico subito. Eh sì, ma non arriviamo ai 10 minuti così. No, ci arriviamo. Metto uno spezzettone di me. Immolante. <ride> che, <ride> che ballo. Esatto, che ballo. Sai come ci arriviamo subito? Eh si sì, è eh. E poi, poi è 8.1 e 8.1 Non più 10.1 Vabbè aspetta, ci arriviamo Oddio. Ecco questo è il livello più difficile che abbiamo trovato fino adesso eh. Qual è? È l'80 è, è praticamente impossibile secondo me Perché io non riesco a saltare su quella Questo livello Ho capito il livello nooo Dimmelo, cioè dimmi come è fatto, magari me lo ricordo. Dei cerchi. Cerchi. Ah, devi bilanciare di andare indietro, devi anche andare indietro, non no. solo avanti. ti riesco. Oddio! Ho fatto l'80. che deve essere tipo una tigre. Eh, io che l'ho fatto al primo Ma... colpo. Hai presente quei tigri sono che morto. saltano? Sono morto, sono morto di, di un eh, non ho capito come si fa. Ah, si. Sì. Non ho capito come si fa questo livello spa. No, muoio. Non, non so come fare. Help! Amici eh, da casa. Non ti, posso... non ti posso dire niente io. Ah, così. Ah. E non muoio, perché ovviamente Non mi va di fare le spawn. Non mi fa ammazzare. Cioè quindi gli arancioni sarebbero. Cioè, no, aspetta. No, no, no, vabbè, lascia stare, sto parlando da solo, non ti. Va bene. Però stai parlando a un botto di pubblico adesso, eh? Eh, sì eh. Proprio stravolgi la tua giornata io, oggi, Allora, sono all'87, dai. Dai, buono, buono, buono. Non mono. È posi... No, no, che sto rosicando. <ride> Cosa? <ride> che. Ti... Io cioè, ho, ho fatto un salto, eh? Non, non mi ha tanto il personaggio, cioè. Ho ah, caduto, sì. manco fosse un incudine <ride> Non spoilerare o i giochi Non caduto. spoilerare i giochi Che dovremmo okay, portare <ride> Non si spoilera Anche se hanno già capito Secondo me tutti quanti Allora Se mi saltasse Anche a me non salta Però non è colpa della tastiera Ma è colpa proprio del gioco Come è strutturato Che non ti uccide, è una trappola Uh, secondo me quando arriverai alle, alle bombole. Uh, allo spray oh. ombra. Come si chiama? No, vabbè, a quell'oggetto che dovrei utilizzarlo, direi. Cos'è questo? Sì, eh, no, aspetta, eh. Il uh. livello come lo fai? Quale livello 40? Eh, mo me lo ricordo a memoria, ovviamente, no? fatto una volta. Ma ho adesso. La volta. La ah, volta. No, no, descrivmelo devo, non lo so, cioè devo fare un salto manco così in acrobata ma certo ho capito tutto grazie sono al 90, sono al 90 Te l'ho mandato. aspetta, guardiamo non metto lo screen perché sennò. però vorrei metterlo ah, eh, vai avanti, è il livello troll <ride> è quel livello che io avevo detto che era troll ragazzi quindi era quello con i blocchi invisibili. Ah, ecco, questo qui è il jack. Con questo quanti livelli posso saltare? Eh, fino al 56. Se sei attento e non prendi nessun checkpoint, puoi saltarli quasi tutti. Anche se sono facili dopo, però. Vabbè, l'impulso a te non piacciono. Ma questa la finirai? Almeno, oppure ti devo aspettare e la finisci. C'è un long jump, per dirti. Ed è il 93. E tanto salto tutti i livelli di sto mondo. Insomma. Comunque ci abbiamo messo di, di meno a fare questa che quella da 40, eh. Sì, infatti secondo me questo qui manco di... cioè, ho scritto solo live. Come devo fare? Sì, eh, che mi fermo con la F. Eh, ma anche secondo me, perché qui non stiamo ore con lui, quindi... Forse mi piaceva anche... Ma come devo fare tutto avanti? No, ma non si può. Come faccio? Non, non si può fare un livello. Devo anche la hit? No, dai. Aspetta, ah, cioè ce l'ho fatta. No, no, era facile. Se lo facevi tutto di fila era facile, ok. Non glielo scrive più, dai. La X. Anzi, devo dire, questo qua è anche bravo a fare la mappa. Oddio, ho messo un bouncer, quindi se io lo prendevo adesso ero. F... No, dove. Cosa devo fare? Cosa devo fare? Ah, la speed. Oddio. No. Uh, scrivi solo una. Una sbarra. No, la sbarra di una X, va bene? La sbarra della vita. ok. Ah, però è stato gentile. Eh, secondo me l'ho toccato. Però facciamo finta di nulla 100 finita, ma così piccolo alla fine. Pacco regalo. Va bene. Aspetta, aspetta, Vai. pacco Altra regalo. F4. Aspetta, no, non sono sicuro. No, aspetta, non è finito No, allora X fatto non, nice. è, non è finita. Ho detto no, ma. Troll così però. Non Era un troll perché non c'era la moneta. Io stavo cercando la moneta. <ride> dai, <ride> ci sono due livelli. Quanti livelli ci stanno? Io ne ho visti due. Quanti livelli ci stanno? Quanti livelli ci stanno i gratis? Due livelli, ok, vanno bene, vanno bene. Due livelli vanno bene, dai. Ah, vabbè, ma so. però secondo me. Ah no, l'ho finita però voglio aprire a sta casa, non posso andare allora a la cancello, victory sì, raga. Com <ride> come sconfitta è voluto sconfitta 19 bro. minuti sì, tempo record tempo record ragazzi con questo vi salutiamo vi lasciamo ovviamente a mettere un bel mi piace iscrivervi al canale e le solite cose e con questo alla prossima ciao ciao ciao